Buongiorno uh, a tutti, uh, l'argomento del nostro intervento di oggi è, è l'antimateria. La motivazione principale che ci ha spinto a scegliere questo argomento è data dal fatto che l'antimateria è stata uh, citata numerose volte negli ultimi decenni all'interno di romanzi o film di argomento fantascientifico. Uh, a partire da Williamson con le sue city stories uh, l'antimateria è stata appunto uno dei principali argomenti uh, trattati in, uh, in questo campo uh, dobbiamo dire che non sempre la, la visione che ci è stata proposta dell'antimateria è stata fantasiosa come quella già citata nel romanzo di Dan Brown, uh, Angeli e Demoni. Eh, infatti, esistono degli esempi, come eh, possiamo vedere nella, nella saga cinematografica Star Trek, in cui eh, questo, questa, questo concetto di materia è presentato in modo estremamente preciso e dettagliato. Eh, infatti, l'Enterprise, la, la, eh, la mitica navicella spaziale che viaggia ad una velocità del superiore a quella della luce, Uh, ha un motore che è in grado di sfruttare l'energia che deriva dal fenomeno di arricchilazione fra uh, materia e, e antimateria. Uh, la nostra presentazione comincia con uh, un breve paragone fra la materia e l'antimateria. Tutti noi oggi sappiamo che la struttura della materia è composta da atomi che a loro volta sono formati da particelle subatomiche che eh, possono addirittura essere formate da particelle a proprio piccole. E tuttavia, il, nella, nella storia dell'umanità il primo ad elaborare eh, una teoria, possiamo dire una visione atomistica, fu Democrito eh, secondo il quale l'universo era formato da infinite particelle indivisibili, appunto gli atomi. Che eh, combinandosi fra loro, davano vita appunto, alla, alla realtà eh, visibile. Questa, tuttavia, questa visione del mondo fu presto abbandonata perché eh, a causa dell'affermarsi dei sistemi filosofici di due autorità come Platone e Aristotele. Venne poi ripresa nella prima metà dell'Ottocento da, da John Dalton che eh, ripropose il, il dibattito eh, che poi vedremo fra atomisti ed energetisti. A partire da, da, questo, da questo momento furono elaborati diversi modelli atomici fino ad arrivare a quello ad orbitali che è oggi ritenuto eh, quello, quello valido. La storia dell'antimateria possiamo dire che eh, è molto più breve infatti la sua esistenza fu teorizzata eh, per la prima volta nel 1928 da Dirac e venne confermata eh, successivamente, eh, sperimentalmente, da, da Anderson in questo campo, eh, come, come abbiamo sentito, eh, ci sono ancora numerose, numerose scoperte da compiere numerose domande a cui trovare, trovare una risposta Uh, ritorniamo brevemente alla, alla storia del uh, concetto di, di atomo. Uh, come abbiamo citato in precedenza, durante, nel corso del 1800 si accese il dibattito fra atomisti e energetisti. E, è famosa la frase di, di Mack, io non credo che gli atomi possano esistere. Uh, questa frase fu smentita nel 1905 da Einstein che fornì una nuova interpretazione del, del moto braumiano, ovvero il moto caotico delle, delle particelle in una, di particelle in una soluzione o, o in un liquido. Eh, Einstein eh, sostenne che questo, questo moto disordinato era causato dall'urto tra le particelle e gli atomi appunto eh, della soluzione o, o del liquido. In particolare il primo a formulare un modello atomico fu, fu Thomson. Eh, secondo questa interpretazione l'atomo era formato da una distribuzione sferica di carica sferica uniforme e di carica positiva, nella quale possiamo dire erano incastonati eh, gli elettroni, come eh, potremmo dire sono, sono sparse all'interno di parettone di le. I grani di, di Uretta. Questo modello fu uh, superato con uh, un certo esperimento che condusse Rutherford uh, pochi anni dopo. Uh, infatti, lo scienziato uh, bombardò con un fascio di particelle alfa uh, una lamina d'oro di uno spessore sottilissimo, uh, pari a 0,01 mm, e uh, osservando uh, le, le evidenze sperimentali che. Eh, erano dimostrate da delle scintille che apparivano sullo schermo di zinco che eh, circondava la lamina d'oro, eh, elaborò eh, un, un, nuovo, un nuovo modello. L'altra la, foto osservò che la maggior parte del, delle particelle proseguiva in alterata al sul percorso. Alcune venivano deviate con diverse angolazioni, mentre eh, pochissime venivano respinte indietro in modo molto violento. Eh, Successivamente a questa osservazione ehm, elaborò un modello nel quale la carica positiva era concentrata in un nucleo piccolissimo, di un diametro di circa 10 almeno 15 metri che eh, si trovava al centro eh, dell'atomo che, eh, era, costi che mh, era costituito dagli elettroni che ruotavano eh, intorno a questo nucleo come dei pianeti intorno al Sole eh, tuttavia questo questo modello presentava delle incongruenze. La prima era rappresentata dal fatto che una concentrazione di carica positiva nel nucleo avrebbe portato necessariamente alla sua dissoluzione a causa delle forze repulsive eh, che intercorrevano all'interno di esso. A questa, a questa prima eh, obiezione Rutherford pose il nel 1920 realizzando l'esistenza di particelle neutre, di neutroni, che eh, andassero a compensare queste forze repulsive. Tuttavia, eh, questo, questo modello presentava anche altre, altre congruenze. Infatti, eh, gli elettroni che si muovevano intorno al nucleo dovevano necessariamente, prima o poi, eh, perdere la loro energia cinetica e cadere sul nucleo disintegrato. Uh, un altro elemento che uh, giocò a sfavore di questo, di questo modello fu il fatto che non riusciva a spiegare uh, gli spettri a righe che erano stati osservati in, uh, in quegli anni. Venne quindi elaborato un nuovo, nuovo modello di cui vi parlerò a ricordo. Per a questo problema, Gora eh, eh, elaborò un modello atomico, eh, come vedete in figura, eh, nel quale l'elettrone non eh, poteva eh, vagare per così dire, intorno al nucleo liberamente, ma doveva per forza orbitare su dei, eh, delle orbite ben precise, eh, paragonabili a delle onde stazionarie chiuse su se stesse. Uh, quindi, uh, grazie anche all'avorto uh, di De Broglie, a questo, uh, questo modello atomico, infatti fu proprio lui a pensare le orbite come delle orbite stazionari, uh, si comprese che il uh, elettrone non era libero di girare, ma uh, era su queste definite orbite uh, che corrispondevano anche quindi a dei precisi livelli energetici. Uh, però con l'avvento della meccanica quantistica e col principio di indeterminazione di Heisenberg che vedete in figura, eh, che esprime l'indeterminazione sia sulla posizione che sulla quantità di moto, eh, appunto con questo principio giunse eh, nella fisica eh, il probabilismo, eh, quindi non si poteva definire con precisione dove era l'elettrone, ma per forza doveva essere in una zona eh, di probabilità. E fu proprio ciò che venne elaborato in seguito. Uh, col modello orbitale uh, questa, che, questa foto che qui è qui nella presentazione è una recente uh, osservazione che è stata compiuta su un atomo nelle quali si vedono precisamente come gli elettroni non siano uh, distribuiti in, in, come una pallina intorno a un nucleo ma uh, come siano invece distribuiti su una zona appunto, di probabilità eh, che coincide anche con un livello energetico uh, quindi, Grazie a questo modello eh, viene spiegato anche precisamente eh, il comportamento riguardo agli spettri eh, di eh, Mentre ora possiamo iniziare a parlare più specificatamente riguardo all'antimateria eh, e a come si è giunti all'idea di antiparticella. Eh, nel primi, nei primi anni del Novecento, per descrivere l'evoluzione temporale di una particella per descrivere anche il moto di un elettrone veniva utilizzata eh, l'equazione di schel eh, che è collegata al concetto di funzione d'onda, eh, che significa appunto che in un orbitale un elettrone non è in una posizione definita, ma possiamo definirlo come in un intorno di un certo punto. Eh, però il problema di questa equazione è che non era relativistica, quindi non prevedeva il moto di particelle eh, quando viaggiavano a velocità prossime a della luce. Cioè, eh, per risolvere questo problema, Dirac, eh, fisico già citato prima, eh, formulò l'equazione eh, che vedete nella presentazione, che è eh, in sostanza come l'equazione le di Schrödinger ma anche eh, rispettando diciamo, il modello relativistico. Eh, il problema però di questa equazione è che portava anche a soluzioni negative e quindi eh, i fisici in quell'epoca non sapevano cosa esse potessero significare. Eh, per, questo, per risolvere questo problema Iraq ebbe un'idea abbastanza eh, ingegnosa è eh, ipotizzare eh, che il vuoto non fosse eh, veramente vuoto ma pieno di particelle eh, che occupavano questi stati di energia negativa. Eh, per spiegarmi questo forse occorre fare un piccolo riferimento al vuoto quantistico. Eh, infatti non, so, non erano pieni di particelle, per così dire, reali eh, perché questo avrebbe portato anche ad effetti relativistici a causa della loro massa ma erano eh, particelle per così dire virtuali. Infatti eh, si sa che si è osservato che nel vuoto ci sono, si chiamano fluttuazioni quantistiche, ossia dei mutamenti temporanei dell'energia, che sono eh, in sostanza una violazione alla legge di conservazione dell'energia, però sono permessi sempre dal principio di indeterminazione di Heisenberg. Infatti eh, prima abbiamo riportato la formula che riporta la quantità di moto e la posizione, però c'è anche eh, la forma in cui eh, viene detto che l'indeterminazione sull'energia per l'indeterminazione del tempo eh, è maggiore di una certa quantità. Eh, quindi sappiamo che non è eh, determinata neanche nel vuoto precisamente l'energia, ma che eh, c'è una piccola indeterminazione. Quindi è possibile che ci siano queste particelle virtuali che si creano in sostanza dal nulla e durano per brevissimo tempo. Eh, quindi, no. grazie a questo uh, mare di particelle che ipotizzava l'Iraq, eh, spiegò che eh, tutti gli stati di energia negativa erano occupati da particelle eh, virtuali, in sostanza da, eh, in particolare da elettroni negativi lo e diceva che eh, colpendo uno di questi radiato questi elettroni con un fotone eh, si poteva farlo diventare un, un elettrone reale eh, quindi portarlo a uno stato di energia positiva. La lacuna che però questo elettrone virtuale lasciava dietro di sé ehm, era spiegabile, la spiegò, Gira che la spiegò, eh, pensando che questa lacuna appunto, si comportava come un elettrone con una carica positiva, quindi un elettrone esattamente con le stesse proprietà, ma che si opponeva diciamo, all'elettrone reale creato si può mantenere l'equilibrio e quindi eh, in sostanza eh, in questo modo ipotizzò l'esistenza appunto di un elettrone positivo che oggi diciamo, che lo chiamiamo positrone. Un'altra ipotesi riguardo all'antimateria m però anche eh, espressa da Feynman, il fisico Feynman, negli anni successivi. Egli eh, sosteneva che, eh, come si vede dal grafico, eh, il positrone non fosse nient'altro che un, un, un elettrone con energia negativa che eh, andava indietro nel tempo. Infatti, eh, se un elettrone eh, emette a un certo punto un fotone di energia, è come se da questo fotone si producesse eh, una coppia di particella antiparticella, che è la cosiddetta produzione di coppia. E quindi era visibile, tramite tutto le come un elettrone che a un certo punto emetteva un fotone e questo generava un positrone con energia quindi negativa che andava indietro nel tempo e questo infatti è perché nell'equazione di Dirac eh, si ottenevano energie, sol soluzioni negative perché eh, c'erano energie negative per una quantità di tempo quindi l'ipotizzò se anche la quantità di tempo è negativa allora significa eh, che ci sono soluzioni positive ed è proprio grazie a questo che ipotizzò l'elettrone con un positrone che va indietro nel tempo e parliamo ora eh, più che nel particolare, eh, diciamo in generale riguardo all'antimateria, titolo come funziona l'antimondo. Possiamo sottolineare che tra antimateria e materia ci sono eh, analogie, ma differenze. Le analogie per esempio è che appunto, hanno massa e spino uguali e che eh, a causa del fatto che le leggi fisiche obbediscono alla simmetria eh, CPT, che significa C rispetto alla carica, eh, P rispetto all'inversione diciamo, spaziale, e T rispetto al tempo. Quindi questo in sostanza significa che un mondo visto allo specchio, fatto di antimateria e che va indietro nel tempo, funzionerebbe esattamente allo stesso modo del mondo in cui viviamo. E quindi questa è una delle possibili analogie. Però presentano anche eh, grandi differenze, fondamentali differenze, infatti, hanno proprietà elettromagnetiche opposte, eh, per esempio la carica e la polarità. Infatti, come illustra bene la figura, eh, l'atomo eh, normale in sostanza, eh, è costituito da un protone eh, positivo eh, attorno al quale gira un elettrone negativo, mentre l'antiatomo e eh, il contrario ha la, l'antiprotone che è negativo e il positrone che è positivo e che c'è intorno adesso eh, sempre riguardo all'antimateria alla, all in generale possiamo chiamare in sostanza la teoria che la descrive come antimodello standard anche se non è proprio un'espressione formale perché eh, mentre il modello standard descrive la materia descrive i, tutti i costituenti quindi i quark e i uttoni eh, questo antimodello in sostanza dice che per ogni particella come disse anche Dirac, per ogni particella eh, corrisponde un antiparticella quindi anche per ogni quark quello up top down bottom strange down eccetera eh, corrisponde un antiquark che ha le stesse proprietà ma ha carica opposta e lo stesso si può dire dei lettori ora parleremo invece del fenomeno di annichilazione per fare fare Sarò molto breve, in questa parte finale della nostra presentazione parleremo dei rapporti tra materia e antimateria. Sappiamo che una delle difficoltà principali nello studiare l'antimateria è quella di poterla conservare nel tempo. Per fare ciò è infatti necessario isolarla nel vuoto. Questo perché quando antimateria e materia vengono a contatto si verifica un fenomeno detto annichilazione. Uh, questo fenomeno consiste nella trasformazione delle masse delle, della particella e della rispettiva antiparticella in, in energia uh, abbiamo qui un esempio della dichiarazione di un positrone e del, e del, e del rispettivo elettrone uh, dalla da loro interazione uh, vengono prodotti due raggi gamma che uh, procedono in versi opposti eh, da questo esempio possiamo capire come in questo processo, nonostante la trasformazione eh, di massa in energia, vengano conservate l'energia totale del sistema e, e anche la quantità di moto. Eh, è possibile anche in, altri, in, altri, in alcune situazioni che avvenga il fenomeno inverso, ovvero quello della pro produzione di coppia. Eh, infatti quando un fotone ha energia sufficiente e colpisce un bersaglio, come potrebbe essere il nucleo di un atomo, eh, può produrre una coppia particella-antiparticella. In base all'energia di questo fotone eh, possono essere create eh, diversi tipi eh, di particelle. Eh, se per esempio il fotone ha energia superiore a un volt, eh, si, si crea la coppia elettrone-positrone per energie maggiori eh, altri, altri tipi di particelle subatomiche eh, possiamo dire che entrambi questi fenomeni sono coerenti con la, la famosissima equazione E uguale mc4 in quanto eh, dimostrano come la, la materia si trasformi in, in energia eh, possiamo passare a, ora a un problema che mh, non ha ancora trovato una soluzione ovvero il problema della composizione del nostro universo. Noi sappiamo che il nostro universo è composto interamente da materia. Se non fosse così, e ci fosse una, base, una parte dell'universo eh, fatta di antimateria, eh, per esempio una galassia, come vediamo nel, nella figura, eh, quando essa eh, incontrerebbe la, la materia, darebbe luogo a un fenomeno, grandissimo fenomeno di annichelazione che producendo raggi gamma sarebbe facilmente individuabile. Visto che eh, non sono mai stati osservati fenomeni di questo genere, eh, gli scienziati hanno dedotto che eh, il nostro universo sia formato interamente da, da materia. Tuttavia, eh, si ritiene che nel, dopo il Big Bang fossero presenti materia e materia fossero presenti in quantità, in quantità uguali. Eh, a questo punto si sarebbe verificato un fenomeno di annichilazione, chiamato la grande annichilazione che avrebbe portato, come abbiamo visto prima, alla trasformazione di tutta la massa, di materia e antimateria, in energia. Questo ovviamente non è possibile perché altrimenti non esisterebbe l'universo in cui viviamo e devono dunque essere intervenuti dei fattori che hanno comportato la rottura di questa iniziale simmetria. Ehm, gli scienziati dividono la possibile causa di questa, di questa rottura di simmetria nel comportamento anomalo di, di alcune particelle che hanno la proprietà di trasformarsi eh, in modo spontaneo nella rispettiva antiparticella. Eh, questo, il di queste, le oscillazioni di queste particelle fra materia e antimateria possono essere paragonate al comportamento di una monetina lanciata sul tavolo. Eh, ne deduciamo dunque che la probabilità di eh, decadere eh, come materia o come antimateria eh, debba essere uguale eh, tuttavia eh, è necessario che siano intervenuti dei fattori a modificare queste percentuali ovviamente a favore della materia e eh, questi, questi fattori avrebbero fatto sì che eh, ci fosse un piccolo eccesso di materia che è quello che oggi eh, compone il nostro, il nostro universo. Qui vediamo una piccola sintesi della, della nostra presentazione che aveva come obiettivo quello di fornire una spiegazione abbastanza chiara e, e semplice senza scendere eccessivamente nei dettagli per dare un'idea generale di che cosa sia l'antimateria. Tuttavia sappiamo che in questo campo eh, i passi da compiere sono ancora grandi e le domande a cui trovare una risposta sono